che ha partecipato nella realizzazione del calendario 2018 in collaborazione con Ampi. L'argomento di questo calendario erano le donne durante la resistenza. Difatti ognuno di noi aveva il compito di fare delle ricerche appunto, riguardo ad ogni, ad ogni donna e successivamente realizzare l'illustrazione sia dei mesi e anche della copertina del Colophon. Questa collaborazione e di conseguenza anche lavoro è stata molto bella e stimolante perché ci ha permesso di approfondire e sapere, conoscere meglio un argomento di cui non, non sapevamo molto che non era neanche tanto trattato. E quindi è stata un'esperienza un appunto bella, creativa e che ci ha permesso di rendere eh, voce, parlare di, un, di queste donne che comunque hanno, hanno partecipato alla ricostruzione del, del nostro paese durante la Resistenza.